Durante la settimana delle Summer School qui in Civica, la Scuola Civica di Cinema, io tengo un workshop di 5 giorni, di 7-8 ore al giorno, di recitazione cinematografica. Facciamo delle messe in scena a favore della macchina da presa, nel senso che i movimenti di macchina da presa, che sono concertati con i movimenti degli attori, perché in genere insomma eh, gli attori una macchina da presa finisce che la vedono esclusivamente quando vanno sul set. Quindi cerchiamo un po' in questo workshop di eh, far capire la differenza fra la recitazione teatrale e cinematografica. Non è importante per un attore cominciare a fare delle cose e a vedersi e a sentirsi. Perché vedersi e sentirsi vale più di mille parole. Quando tu dici sei troppo caricato, eh, stai parlando troppo per il pubblico, devi parlare per quello che è vicino a te, eccetera. Sì, certo, eh, intellettivamente si capisce questa cosa, però poi se fai l'esperienza pratica, se esperisci questa cosa, se vedi come tu ti comporti, come dire, riesce poi a fare una misura su questo, no? Giulio, puoi mettersi nella tua posizione? La... nella tua posizione. Nella tua... quella lì. Giulio, stai là? Se il posto è lì, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Si comincia un percorso in cui eh, si capisce, per esempio, che nel cinema ogni piccolo gesto diventa un grande gesto invece in teatro devi fare un grande gesto perché ti devono vedere e sentire fino in fondo alla platea mentre tu devi essere visto e sentito dalla macchina da presa per cui c'è un punto di vista molto più vicino quindi deve essere tutto più misurato, più piccolo tu mi hai umiliato e stai continuando a farlo mi è piaciuta molto Ovviamente, carmela. Ci sono persa i movimenti. Ti sei persa e di questi disgraziati cosa hanno fatto? Tantagliato per l'età. Abbiamo detto che non vale Inizialmente, le persone che vengono fanno il loro pezzo, si vedono e si sentono e hanno un tracollo, come dire, di, di, di, di, di percezione del sé, no? Perché si sono sempre percepiti in un modo e, e poi, dopo, vedendoti immediato. Eh, attraverso un monitor eh, e essendo la macchina da presa vicina capisci che c'è qualcosa che non funziona e lì bisogna cominciare proprio a lavorare e man mano togliere, togliere, togliere asciugare, asciugare però voglio dire si arriva sempre a degli ottimi risultati e questo mi fa molto piacere Attore è molto difficile, non è un lavoro semplice, fare l'attore per il cinema in particolar modo perché devi, come dire, la ripeti tante volte perché magari non ha funzionato il movimento di macchina, è passato un, un, un elicottero, cioè, quindi la devi rifare per altri, insomma sono tante le cose e quindi la difficoltà è essere sempre, come dire, nuovi per la prima volta in quella scena. E quindi lì in qualche modo sia sì, una questione di tecnica, ma ti devi anche aiutare con la tecnica. Se ti può servire, cambia le cose che hai dentro la borsa. Hai capito? Devi farti furba ho suggerito prima a questa ragazza magari di cambiare degli oggetti nella borsa, visto che era la settima volta che la rifaceva, proprio per non meccanicizzare, lei avrebbe guardato dentro, avrebbe rivisto sempre le stesse cose mentre io devo vedere come dire uno stupore sempre della prima volta, capisci? Quindi aiutati con dei trucchi anche Settima, e sottolineo Settima Pronti? Azione però appunto questo è il mestiere, poi man mano ci si fa anche furbi man mano si impara anche dagli altri attori cioè, sai, noi segreti del mestiere mi sembra un'ottima idea lì quel tono saccassico oh, com'è? c'è qualcosa? Eh? facciamo l'ultima volta, me è se finita? la Io Sono molto contenta di quello che stiamo ottenendo, loro sono molto contenti, domani facciamo i monologhi e domani sarà il giorno clou, perché poi con quei monologhi preparano una possibilità di provino per loro, o comunque di esperienza da spendere a un provino, perché d'altronde se arrivi a un provino senza sapere cosa ti succede o senza preparazione, sicuramente non lo supererai mai. Le va quel coltrono a casa, C'è così! Sempre sul rumore di quella precedente o mi sbaglio, sì. ah, però, eh, però certo, eh, eh, cambia l'argomento, ma è sì, sempre quella roba nera. Cioè, andiamo ah, fuori un'altra sì. persona. Dentro. Cerco anche di insegnare ai registi di essere molto chiari su quello che vogliono, su che cosa deve essere messo in centro a quella scena, su che problema ha quel personaggio, che conflitto, eccetera. Quindi voglio dire, cerco di far fare chiarezza. A, alla persona che deve mettere in scena, io insegno ai registi, quindi, eh, e di fare anche un percorso dentro se stessi, insomma, perché poi ogni artista deve fare un percorso dentro se stesso, se no cosa mette in scena? Cioè Il fatto che ogni artista eh, come dire, tratta dell'essere umano in qualche maniera, lui stesso è un essere umano, per cui il, la capacità di portare questa esperienza di essere umano negli esseri umani che si muovono all'interno dei tuoi film.